e passa con fatto del commercio la regina concesse e porta allarme per tutto re per difenda mercanzia da briganti e marioli Ammo fatto accordi con papi, saceni spagnoli a caeta chi c'è folla se li tiene stretti dette banche pacca accanto a casa oppure sotto i letti contadini poveri e gli 60 anni fa hanno venduto terra all'argi fa una vita da fascià Arzano, Terranosso, di Pumarolo Buona Venduta al petroliere per quattro posti lavoro Gaetani, benzina e polveri tutti insieme a balà Poi ci viene un tumore, peste e nocività Ombre scuri si trascinano lette sull'asfalto Senza alcun creatore che le guardi dall'alto A casa piccione le luci ma si spegne il pensiero Come nei migliori fin zombie di Giorgio Romero Vicine settimane passate in trance a faticare Le domeniche sprecate con ste cazze luminare A vent'anni è cominciato a farti derubare Di una vita che oramai non riesce a controllare A Gaeta siamo immuni da qualsiasi malattia Tanto passa che ci stanno quattro strusi per la via Alla fine il problema l'abbiamo pure risolto In solita busca di soldi mentre qualche vecchiarella è morta Francia, flamme e distrugge, c'è sta bene bene pagano quattro spicce concessioni Poi si di miliardi ogni fine stagione pure studenti, noi volimmo fare diversi Tutti in fila per ricchissimi cittadini onesti Tanto il virus non esiste, siete solo ritardati L'importante è Capacim, o business dei primati Le scuole si trascinano lette sull'asfalto, Senza alcun creatore che le guardi dall'alto A casa appicciano le luci ma si spegne il pensiero Come nei migliori filmzoni di Giorgio Lomero. Decine e settimane passate in trans a faticare Le domeniche sprecate con ste cazze luminare A vent'anni hai cominciato a farti debbare Di una vita che oramai non riesci a controllare a Caeta siamo immuni da qualsiasi malattia, tanto passa che c'è stando, quanto strusi per la via. Alla fine il problema l'abbiamo pure risolto. I soliti a busca di soldi mentre qualche vecchia è morta